Che video epico ragazzi, sono felicissimo, bentornati, buon anno a tutti E, e oggi è il mio compleanno, 2 gennaio, fatemi gli auguri qui sotto nella colorina dei commenti, devastatela Siete dei grandi In questo video vi racconto la storia di questa Porsche Classic magnifica Fermi, qualche settimana fa, Pellegrino mi chiama e dice Ma te, qua ha nevicato, ci sono le montagne piene di neve, ti va di venire a fare dei traversi? Dei traversi con cosa? non me l'ha neanche detto che macchina fosse io ho caricato le telecamere e i droni in macchina sono partito per l'Avamogogno un posto che neanche conoscevo bellissimo devo dire, strade chiuse al traffico e poi l'avete visto quello che è successo insomma però non vi ho ancora raccontato infatti per questo dovete rimanere incollati al video la storia di questi due ragazzi Andrea Dalmazzini è un pilota di rally e Pellegrino è un, un grande perché è quello di ruote da sogno vi ricordate quel video? anzi qui c'è un link se volete andate a vederlo che è molto brava a guidare. dal mazzini riconosce il talento nel giovane e decidono di fare delle gare con auto storiche eh, sia di rally che in pista. Ci racconteranno adesso, proprio tra 30 secondi, la tutta la storia di questa Porsche fantastica, perché se ve la racconto io, io non ne so molto di questa macchina. Vi lascio a loro. Raga, Prima di iniziare la visione devi fare due cose una già te l'ho detta, fammi gli auguri perché oggi è il mio compleanno due, iscriviti al canale e attiva la campanella, clicca su questa campanellina così ogni volta che caricherò un nuovo contenuto verrai aggiornato ti, YouTube ti invierà una notifica buona visione ciao ragazzi, sono Andrea Dalmazzini, pilota di rally, nello specifico pilota di rally sulla terra da qui faccio questa piccola introduzione perché Perché pilota di rally sulla terra mi piacciono le macchine da fuoristrada, da safari. Ho abbinato la passione delle automobili da corsa con la passione delle automobili d'epoca ed è venuta fuori questa bestia. Ho trovato questa macchina che era una macchina da rally gruppo 3. Io ho la passione della Parigi Dakar. Vedevo queste macchine sulle riviste dell'epoca che facevano e illustravano la Parigi dakar e mi è venuto in mente di trasformare questa macchina, questo gruppo 3, fatto tra l'altro bene per le specifiche dell'epoca, in una safari, quindi assetto rialzato, gomme e cerchi da fuoristrada ed è venuta fuori questa cosa, con l'Ivrea Rothmans. La macchina mi sta divertendo tantissimo, la uso raramente perché non riesco sempre a combaciare gli impegni però quelle belle occasioni come in questa giornata o come in una gara di regolarità sport da cui l'ho pensata come farla che abbiamo fatto col mio amico Pellegrino, abbiamo deciso di intraprendere questa avventura. Adesso che l'abbiamo ultimata, abbiamo deciso di goderci questa bella giornata insieme a Matteo e gli amici dell'Officina del Pilota per documentare un po' il tutto, divertirci insieme e farvi divertire anche a voi. Devo dire che Andrea ha avuto un'idea fantastica, a fare una replica appunto della Porsche 953 che Ha una storia fantastica dal punto di vista storico perché, appunto, Porsche, nella fine degli anni 70, quando volle intraprendere la strada della trazione integrale, dato che c'era già Audi avviata nelle corse e aveva già sbaragliato tanto della concorrenza, decise di intraprendere questa strada proprio con la Porsche 953. E la Porsche 953 nasce a inizio anni 80, precisamente nell'84 quando esordisce con i piloti MTJ e Jackie X alla Parigi Dakar, la gara più avventurosa che si possa trovare nell'ambito sportivo e tra l'altro proprio all'esordio riuscì a conquistare la, la vittoria col primo assoluto. Quindi una vettura della storia incredibile. Questa in particolare parte da un'ottima ba un base perché appunto la macchina è una 3.2 proprio col motore che usavano nella Parigi Dakar con la 953 da 230 cavalli, è stato chiaramente rivisto tutto quanto l'impianto di sospensioni studiato da un nostro amico ingegnere insieme con la sua officina e devo dire che il risultato non, non passa inosservato, senz'altro una macchina diversa da tutte quante le altre, come diceva sicuramente è data per manifestazioni, gare storiche come, come abbiamo fatto appunto eh, di recente e devo dire che ci siamo divertiti parecchio ecco. In questa bella avventura, in questa bella giornata abbiamo trascinato Matteo e i suoi amici che sono partiti ieri tranquilli sì. da Roma con 15 gradi, ci siamo ritrovati qui stamattina alle 8. Massacci tua, massacci! Io, io, io mi sono messo consulito? indietro, sono arrivato lungo, l'ho visto lungo! Adesso si entra in macchina, zero filtri, suono reale dello scarico dell'abitacolo del Porsche e vediamo come guidano i ragazzi. siamo cambiati, e andiamo su in cima, Andrea ci darà qualche nota tecnica per migliorare un po' nella guida e riuscire a sfruttare meglio le traiettorie, ci dirà qualche consiglio sulle curve, se apre, se chiude, se si può tagliare e anche dove si può un po' attraversare poco visto che la macchina è sua <ride> e non è tira per la mano, ci divertiamo un po' nel, nel rispetto della macchina. Ok! È un limite in una situazione del genere quando sei sotto sterzo, a è al sottoservo un colpetto di fare la mano. Qui hai fatto un tornante anche lì che mi ha piaciuto. Bravo, cioè anche controllatissimo. Io sono più impaziente. In... Cioè, no, davvero, io non alla. Però hai sentito com'è difficile. Ci metto a Voglio ringraziare Luca Ricchi, hotel, villa, cloré e spa che ci ha ospitato, abbiamo passato la notte lì, abbiamo mangiato benissimo, veramente un'ospitalità stupenda, magnifica, grazie Luca, ringrazio Andrea Dalmazzini che ci ha permesso di fare i traversi con la sua Porsche e ringrazio Pellegrino Spallanzari che insomma è un amico, tutti lo sanno e io voglio bene, ciao ragazzi, ciao! Questo video termina qua, però prima di chiuderlo mi raccomando iscriviti al canale, attiva la campanella, così ogni volta che carico un nuovo video ti verrà inviata una notifica da YouTube e sai che c'è un nuovo video di Matteo Turrisi, insomma, su Officina del Pilota. Eh, che vuoi fare? Che non te lo vedi? Dai, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao ragazzi, ciao! Eh, questa era carina.